Grazie Presidente. Allora noi siamo, eh, concordiamo con quanto eh, scritto, in gran parte via concordiamo con quanto scritto nella mozione presentata eh, dalla destra, tanto che abbiamo votato una mozione mh, proprio che dava questo indirizzo, cioè cercava eh, cercare, appunto, cercare eh, impegnava appunto la Giunta nella ricerca di eh, soluzioni alternative di proprietà eh, di Roma Capitale alla sede del Tritone questo perché allora, c'è da dire una precisazione non è che il contratto di Via del Tritone che siamo concordi nel voler eh, disdire quanto prima ma chiaramente dobbiamo avere delle alternative eh, che eh, attualmente la Giunta sta cercando reali e praticabili nel momento in cui si va a dare disdetta non è che il contratto scade ad aprile 2018 il contratto iniziato nel 2015 eh, dà la possibilità eh, a Roma Capitale dal fine aprile eh, 2018 dare eh, disdetta eh, chiaramente noi abbiamo chiesto appunto con una mozione approvata qui in aula eh, di mh, andare in questo senso cioè proprio alla ricerca di immobili alternativi di proprietà capitale, di, di Roma Capitale al fine di disdire un fitto passivo però proprio siccome questo fitto passivo la disdetta di un, di un fitto passivo ha la priorità diciamo, su eh, le altre tematiche eh, non possiamo eh, impegnarci impeg e vincolarci a, eh, ad un'area così ristretta come quella proposta nella mozione è chiaro che eh, lavoreremo anche in quel senso, quindi cioè, è un suggerimento eh, che accogliamo e su cui eh, in parte stiamo lavorando, cioè stanno lavorando eh, gli assessori, come maggioranza intendo stiamo lavorando, eh, però non possiamo porre un vincolo in questo senso perché è sicuramente più importante disdire il fitto eh, passivo piuttosto che ecco, eh, vincolarci ad un ambito eh, ben preciso per i gruppi. Quindi detto questo, noi eh, nel principio ci siamo, ci siamo anche già espressi, però dobbiamo astenerci eh, nei confronti di questo, di questo singolo atto. Però con la proposta che ci confronteremo e con, anche sulle proposte che arriveranno chiaramente perché riguardano un po' il lavoro di tutti noi. Grazie.